Ad aprire, scusa ah, cosa ci fai tu qui? buongiorno amore ben sveglia Ciao. buongiorno, siamo tornati da Palermo abbiamo terminato finalmente queste lunghissime vacanze, vero? però siamo stati bene a Palermo vero amore, abbiamo conosciuto anche tantissime persone vi approfittiamo per salutare Greta ed Emma, vero? E adesso fai colazione, questa super colazione proteica e non solo. E poi cosa dobbiamo fare, Vanessa, perché siamo molto in ritardo? I. Vane! Vanessina! Cosa inizia tra pochi giorni? Non il potere film preferito, Vanessa, ma bensì la la scuola esatto Sì, è proprio lei Vanessa vedo che proprio non entra nei tuoi pensieri ma almeno ti sfiora l'idea che inizia la scuola però ed è giusto che sia così perché sei ancora in vacanza però bisogna finire i compiti e quindi dopo la colazione si parte eh, con i compiti ok? <ride> sei triste amore ti ho resa triste dai su buona colazione oh, finito? bene bravissima hai mangiato tutto ma che bello aspetti! Senti, adesso, mi raccomando Vanessa, vai subito a fare i compiti, eh? E poi diciamo ai nostri amici quale sarà la novità tra qualche giorno, forse un mese? Anastasia, ciao, vieni un attimo! Vieni un attimo che dobbiamo dire una cosa! Allora Ani, tu sei stata non brava in questi giorni, ma di più! Sei stata bravissima! E perché sei stata bravissima? Cosa hai fatto in questi giorni? Hai tolto il ciuccio? Eh? Hai tolto il ciuccio, vero Vane? È stata bravissima. E cosa ti doveva comprare la mamma in cambio del ciuccio? l'iphone, ma Vanessa non era molto contenta, anzi, ragazzi, se non avete ancora visto il video dove io e Anastasia abbiamo litigato per l'iphone, c'è il link in descrizione, andatelo a vedere, esatto Vanessa, perché come stavo dicendo Anastasia, tu e Vanessa avevate litigato, Vanessa addirittura era scappata di casa, mentre poi avete fatto pace, però c'è una grandissima novità, c'è una grandissima novità, anche perché Anastasia tu sei molto piccina e sinceramente regalarti l'iPhone a 5 anni e mezzo mi sembrava un po' esagerato. Poi, tra pochi giorni arriva il gattino! Sì, abbiamo deciso di prendere un gattino! E perché abbiamo deciso di prendere un gattino? Perché Nina, la gatta che viene a trovarci nella casa al mare in Sardegna, è rimasta lì, non l'abbiamo portata a casa perché non siamo sicuri che sia una gatta abbandonata. Eh. E invece quella che prendiamo noi, che prenderemo noi, è piccina Beh, piccina. Na na na na na sorpresa! Anche perché bambine non siamo ancora molto decise su quale prendere. Abbiamo una che ha quasi tre mesi. Però quella è inizio settembre No, inizio ottobre Inizio ottobre che possiamo prenderla E si chiama Gaia Poi noi possiamo scegliere un sì, Certo. È bianca con gli occhi azzurri Ha uno sguardo bellissimo E ha le orecchie nere Quasi grigie E anche piedini E il nasino nero scuro È, è bellissima e Quindi non è piccola piccola Ha due mesi credo Così sarà ma no, più piccola, sì. ma sì, più piccolina sì, sì. E invece quello che vogliamo prendere perché è bellissimo Ha ah, gli occhi azzurri, il nasino rossino, piccolo piccolo ha tutta ragione, solo cos'è che aveva È un pochino bianco in, in testa, si. Sì. Sì. Vabbè, poi crescendo cambierà, però è piccolo. È piccolo, ha solo un mese, ma non che più piccolo, secondo così me sarà. ha solo un mese. Quindi dobbiamo aspettare due mesi mm. per prenderlo e non ce la facciamo. Noi lo vogliamo subito, ma non è possibile. E quindi stiamo perché? Perché mamma. Non è possibile perché deve stare con la sua mamma che lo deve adattare. Esatto. Perché se no muore. Esatto, deve fare ancora tutti i vaccini. Non possiamo nemmeno andarlo a vedere. E Noi... invece gli altri ce l'hanno. Il vaccino. Il microchip. Eh, il microchip. Eh sì, che poi però il microchip passerà sotto il nostro nome. Uh -huh. E quindi siamo in contatto con l'allevatrice e quando questa... Uh -huh. Allevatrice... Uh -huh. eh, beh, chi lo sa. Uh -huh. Se ti comporti bene, andrai bene a scuola e farai uh -huh. i compiti... Magari potremmo prenderne due, una fra un mese e una il mese dopo, anche perché io ormai di Gaia, che poi cambieremo nome, sono già innamorata perché le femminucce hanno questo sguardo dolce di cui io mi innamoro e poi perdutamente. Perché ci sono, sì. <ride> sono un pochino più modelli, sì, invece le ferole sono tranquilli. Sono un pochino più tranquillo. guarda... È vero, sono sono più equilibrate, sì, perché mm. rimangono in attesa che tu gli dia qualcosa da mangiare. Invece no. eh, eh scherzano. Corono, eh, giocano tantissimo. Sono un pochino più agitati, però sì. fa niente, sono belli lo stesso. E, e, in realtà c'è Giuseppe che eh, potremmo Giuseppe, prendere, sì, che è bellissimo che anche lui. È bellissimo, è grigio. Con le righe argentate lui è argentato mm. no, no, no, no. diciamo di che razza sono sono siberiane ah si sì, sono siberiani perché sì. sono bellissimi perché ha gli occhi neri no non è vero li ha verdi quasi, e... quasi come il colore del pelo un grigio ah, verde si vede un pochino così e lui sarà grande così tipo spieghiamo Vanessa perché compriamo un gatto e non ne prendiamo uno abbandonato nel gattile perché Daniel purtroppo è Gatti. Esatto, infatti, no, so, loro, il loro fratello è allergico ai gatti e quindi abbiamo dovuto scegliere una di quelle razze la cui proteina presente nella saliva che scatena l'allergia è minore okay. rispetto ai gatti magari okay. europei Sei troppo allora, emozionata e quindi infatti, dobbiamo scegliere un gatto che abbia, questa, infatti, che abbia poca proteina A mio fratello non piacciono tanto i gatti però gli piacciono i gatti quelli rossi e arancioni. Eh. Poi anche gli altri dice che sono bellissimi. Però gli piace un sacco quelli piccoli arancioni eh. così lì cresce lui. No? Eh, certo. E pensate che quando. è qua a Novara, pensate, la gattara? Sì, è qua, vicino a casa nostra, penso, non lo so ancora esattamente, però è qui, a Novara, eh. e quindi non è una gattara, amore, è una eh, levatrice. Le gattare sai chi sono? Te lo spiego. Le e gattare. Le gattare sono quelle persone che raccolgono i gatti per strada abbandonati eh, e li, li allevano fino a quando poi non li danno comunque in, eh, a, in, a qualche famiglia perché ah, altrimenti sì. si riempirebbero la casa di gatti perché ah, di gatti ehm. abbandonati ce ne sono tanti purtroppo. E comunque ragazzi mio fratello quando deve andare lì dalla levatrice deve scegliere un gatto che ovviamente ci portiamo a casa. No, noi lo scegliamo già adesso attraverso i video che lei ci sta ah, mandando sì, sì. Quando noi poi... poi noi andremo dall'allevatrice in una casa a parte E lei ci farà trovare questo gatto Daniel dovrà stare con il gatto, coccolarlo, tenerlo in braccio oh, ecco. Per fare appunto questa prova so farlo Certo che potrai fare 3, 5, 6. Eh non lo so esattamente Ragazze sappiate che se Daniel sarà allergico bentornata, non possiamo prendere il gatto quindi mettete in conto anche questo ma adesso non ci perdiamo più in chiacchiere e indovina un po' dove devi andare tu andare a prendere vai a fare i compiti oh brava amore, bravissima brava a che punto sei? cosa stai facendo? matematica? Sì. Mm, poi devi fare anche tante pagine di italiano eh. eh quante sono? Otto No Sì perché ieri non le hai fatte Cioè che le hai fatte No ieri non le hai fatte, non dire che le hai fatte perché non è vero Hai passato un pomeriggio intero a fare quattro pagine sì, di matematica Sì ma... le ho fatte due, tante pagine Ah ieri? Eh Sei sicura? Ieri, ho sì, sì Che pagina sei? 34, 34 mm, non credo che tu le abbia fatte poi verifico perché io so quante pagine devi fare al giorno comunque dai, andiamo avanti non pensiamoci e vado a dire una cosa da Anastasia del gatto amo stai giocando? eh? con qualche Barbie, giusto qualcuna, ne hai? ho sentito la signora dei gatti lo sai? e mi ha detto che anche Gaia è ancora mh, non pronta per essere portata a casa perché praticamente deve ancora essere vaccinata hai capito? quindi adesso lei torna dalle vacanze questa signora fa fare il vaccino a Gaia e poi devono passare tre settimane quindi diciamo che per fine settembre, primi di ottobre possiamo portarla a casa ok Gaia poi eh, non è detto che magari tra un mese e mezzo barra due quindi a novembre Prendiamo anche quello rosso, vediamo come va con Gaia prima, che poi non si chiamerà Gaia, ma si chiamerà in un altro modo, poi sceglieremo il nome, va bene? Però anche è bello, Gaia. No, Gaia è bello, è un bellissimo nome, ma io la voglio chiamare in un altro modo e anche Vanessa, ok? Va bene amore? Okay, io non ho voglia di fare i compiti, tra poco devo iniziare la scuola e tutto l'anno dovrò fare i compiti su compiti e devo scrivere e studiare e svegliarmi presto ovviamente quindi adesso voglio giocare e riposarmi nella cabina al maglio dei miei genitori ovviamente non sanno niente, venite con me e non mi troveranno mai sì sì credo La la la la la la oh. piccolina, ma già accetta tutto come fatto. Vado a vedere Vanessa che punto è il compito. un attimino poi andiamo, andiamo su. Andiamo. Io vorrei avere una scala senza le scale e il letto che è giù, perché per fare le scale un po' tanto, perché poi il anche per fare su e giù. È così bella cosa del mare, quella lì non c'ha le scale. Andiamo a vedere, andiamo a vedere ma Vanessa stava facendo i compiti, Anastasia. È da due ore che fai ma i compiti. È, è qui, ma so giù in cucina qui. hai guardato? Sì, ah. non è qui. io l'ho lasciata due ore fa in cucina. Sono andata a fare il bagno, adesso mi stavo lavando i denti. Mi sono cambiata. Dov'è? Non capisco. Sarà mica. Ma... Cos'è Cos questo rumore? Ma... Prova ad aprire, scusa. Cosa ci fai tu qui? Niente, non trovavo i compiti io pensavo che erano oh, Scusa, capito. non ho capito Non trovavi i compiti Intanto ti alzi da lì per terra Invece i compiti sì Ma eh, guarda io che io l'ho lasciata in cucina con i compiti Quindi poi i compiti hanno messo le zampette Stiamo pensando al gattino E i compiti hanno messo le zampette come il gattino E sono sgattaiolati via Eh? Tirati su che ti prendo per un orecchio Tirati su che ti prendo per un... Tirati su che ti prendo per... Brava Anastasia, tirala per le orecchie Perché non stai facendo i compiti? Eh, mamma io sono e Tra poco devo andare a scuola e devo fare... E poi stiamo 4, 8, 8 ore a scuola e mi danno mille compiti da fare a casa Vabbè. A mia cugina manco... Uno. Vanessa hai ragione, però i compiti si devono comunque finire. Le vacanze non sono finite, mancano pochissimi giorni e non devi andare a scuola con i compiti non fatti. Dammi il cellulare se vuoi. Tu... Dammi il cellulare, e puoi restare. Lo vuoi il gatto? Sì. Dammi il cellulare. <ride> adesso vai a fare i compiti. E, te... e non ti muovi dal tavolo, io ti terrò sotto stretta sorveglianza fino a quando non avrai finito il libro quindi ragazzi io pensavo che Vanessa stesse facendo i compiti scrivetemi nei commenti se avete visto Vanessa andare nella cabina armadio perché io non me ne sono assolutamente accorta sono passate due ore, ero quasi sicura che avesse finito tutti i compiti e invece era tranquilla a dormire in cabina armadio cosa hai fatto? hai chiuso tua sorella dentro la cabina armadio eh, lei ha chiuso te involontariamente e tu hai chiuso lei volontariamente come al solito finisce con un litigio va bene bimbe non litigate datevi un bacino e fate la pace e questo video finisce qua e eh, cosa c'è? no no ma non, non, non ci seguiamo al canale bambine ma cosa fate? oh bimbe ma ragazzi mi hanno chiuso in cabina armadio ma cosa devo fare io con queste due suggeritemi nei commenti cosa devo fare perché non le sopporto più meno male che fra 12 giorni inizia la scuola e a voi quando inizia la scuola a noi il 12 settembre speriamo che mi vengano a riaprire prima di quella data bambine aprite che dobbiamo fare i saluti dai, per favore! Apritemi! Vanessa e Anastasia, il gattino non lo compreremo mai più. Avete visto come si fa? Niente gatto! Dai, allora, il video finisce qua, adesso le prendete, ma nessun problema. Iscrivetevi vai, cazzo! è capace ad aprire Anastasia la porta oddio no se... secondo me non è capace Daniel. Anastasia apri oh, oh. non è capace no Bo, amore cosa facciamo <ride> giochiamo a eh? nascondino dai, io mi nascondo dentro i cassetti <ride> Anastasia che Daniel è in bagno eh? Meno male che c'è Daniel. Pensate se non c'era Daniel. No. Quando... Anastasia, il gatto è mio. È mio. Guarda che adesso le prendi. Fammi uscire da qua che te mi richiudi dentro. Allora, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!